Sì, grazie Presidente, anche, anche meno ovviamente dei cinque, dei cinque minuti. Eh, questo ordine del giorno mira a tutelare ovviamente la bifauna, perciò eh, parliamo, parliamo degli uccelli, insomma sappiamo nel periodo eh, tra marzo ed agosto, soprattutto ovviamente anche l'innalzamento della, della temperatura globale dovuta ai cambiamenti climatici, ovviamente le identificazioni sono cambiate e mutate all'interno del degli habitat urbani, perciò ovviamente troviamo presenza dei nidi in periodi ovviamente dove prima ovviamente non erano presenti, perciò parliamo di marzo ed agosto e noi chiediamo come recita anche l'articolo 33,4 dove esclude ovviamente di norma le votature nel periodo che va eh, da aprile a luglio, compreso ovviamente noi parliamo eh, di marzo e eh, eh, fino ovviamente ad agosto, dove insomma eh, laddove è presente eh, una presenza appunto di nidi o comunque di qualsivoglia eh, mammifero, di eh, intervenire eh, tramite ovviamente le associazioni più accreditate, perciò associazioni ambientaliste, associazioni che si occupano della tutela, in questo caso della bifauna, perciò parliamo ovviamente della Lipu. Accertando insieme al dipartimento ambiente insomma, gli interventi ovviamente da fare prima eh, di ogni tipo di, di potatura. Questo per permettere, innanzitutto, ovviamente a, eh, ai nidi, agli uccelli eh, lì presenti, insomma, dove sappiamo eh, ovviamente eh, viene appunto nidificato. Perciò ovviamente secondo le norme anche eh, nazionali vi è una tutela eh, legata anche al benessere in questo caso del, degli animali. Perciò ecco, noi chiediamo semplicemente al Dipartimento Ambiente, prima di eseguire ogni tipo di intervento o di votatura, di interroguire, perciò di intercedere insomma, con l'associazione LIPU o comunque un'altra associazione accreditata sul tema della vie fauna. Grazie.